Ciao a tutti grazie per noi qui siamo su Away Out, un gioco basato su scelte, cooperazione e soprattutto eh, amicizia in questo caso perché io e Lucio siamo amici ma soprattutto dobbiamo collaborare come ho detto. Saluto Lucio Buonanotte In pratica, questa è la nostra prima volta che giochiamo ad Away Out. E abbiamo già scelto i nostri personaggi. Come vedete, che io sono Leo, Leo Caruso e Lucio è Vincent Moretti. Italiani, qua, vada. Io direi di partire. Quattro, tre, due, una... Autobus ovviamente della prigione Forse hanno venduto tipo negli anni 70, 80 no, Gennaro, è presente il mio vecchio mondo di Minecraft dopo questa stiamo entranto ah, ti si vede già te la alla testa ah, vero con questi ci hanno il ciclo cazzate tutto il giorno sono speriamo che almeno il tuo non c'è il ciclo speriamo madonna se io mai andrò in prigione perché ho fatto qualcosa lo vorrei un campo da basket io vorrei tanto andare in questa grande spaziosa e sembra così tranquilla poi ci stanno 200 di appena lo dici ecco il tuo personaggio che così ci si muove corro madonna questo armato col fucile nel camion madonna ma che sta a ballare la magarena quello là col braccio da, da, da, da, da, da, da, da, da. <ride> quando sono sceso Ah ciao. what's inside Oh, non corre. Boh. Vedi sul tuo corre. Il mio si corre. Allora forse è perché è la prima volta che sono in fuggione forse. Madonna, pigliati le pastiglie per la pressione. Che ti avevo detto che quelli si pigliano a pugni. Questa prigione non è parlando. tranquilla. Guarda, ti faccio l'autografo, fra. Faccio l'autografo. Io sono Gennaro Super Falso. <ride> il mio personaggio c'ha cioè i capelli più ordinativi dei miei appena mi sveglio la mattina. no dude, that fight out No, eh no, eh no, vaffanculo, io passo. Poi oh, veramente. Ma dai! Vaffanculo che stai fa? eh guarda il mio schermo nooo cerca In di non prendere il davanti no no ci, ci provo <ride> ho oh, boh, portato censuri nel video di qua? Se l'ha pigliato da solo, frate! Eh, la cinematico non ho fatto niente se l'ha pigliato da solo! Mamma! Allora. Censori tu! Sì! This è stesso now! E No! vedere la. Che... che brutta cosa che ho visto! devo censurare ah ok ora pensavo che perso. tipo non ci fosse io anch'io oh eh madonna ma ancora di ci ho vinto break it ok è è Ar ar arubei ar ar ar mm -hmm. ar oh. uh, in noirle, in finci. Siete nudi. Eh ma non ci vieni. <ride> Almeno per fortuna. <ride> che fa? Tu ha spaccato lo stomaco. No, Good. si è veduta una, yeah. una cosa brutta. Si è vista una cosa brutta, dei censurare pure là. Che Leo, un è? Quanto è racista Leo, can... yeah, no Tanto problem. Grazie per l'informazione, se ero io, Leo Cazzo in bocca, io tiravo Ho Chiapete rosa! Ti superò! Troppo forte! Non farti vedere personaggio! Ok non si è visto. No, almeno. Ma può pure il culo devi vedere oh, censurare. No, quello va bene YouTube, credo. 2 <ride> secondi dopo il tuo video è stato bloccato non può caricare di no. più video per 400 anni bella madonna <ride> Trico Ma comunque prima Trico ha fatto un super salto che cioè quando mangia è tranquillo dopo che ha mangiato oh, inizia a diventare flash Guarda, Sei è un negro un negro è yeah. oh, non man è Solano. Questo non sa mai un cazzo. Cioè, è bianco, non me ne frega. Non c'entra con me, non me ne frega. Faccio un po' di palestra. What? What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him, I'm gonna kill him. No, man. I don't care. I'm still gonna kill him. Energetico! Your friend is right. Taking out a guard would we'll put us all in a world of pain. <sighs> What are you saying? Are you siding with the guards? No, I'm siding with common sense, you idiot. You take him out, you're gonna make him a little bit more. I agree. Listen to oh, him. I don't care. He's a dead man. Quindi questo vuole uccidere oh, le guardie, però il suo amico glielo, im glielo impedisce perché la se lo facciamo tutti. Us bueno. Mio. Chioca no. Cartes. No, apprendisi hey, hey, a schiaffi. Eh. Noi andiamo con i did? No. He's right. You are always are you mm. It's skills questo un po c'ha la faccia baro ah, ecco ti ti vedo ciao ma quello che va indietro ah ti vedo qui cosa Devo parlare con lui bello tu il quanti ne hai fatti in tutto 10 sempre. Vabbè. Madonna, mi sto impegnando. Vabbè, a boate non fa niente perché tu no, non lo basta. so. Basta, 12. L'ultimo modo per passare il tempo. Well. Devo andare, andare al campo, campo di Pallakresi. <ride> eh? Bello, questo ah, c'è una schiena so, bellissima un libro Perché <ride> ci sono That's dei gruppi e solo new... un paio di tizi? ma oh, lo so, vado anch'io. Aiuto. Hey. Cinematografica. No. no, sto qua no. Ti prego no. <coughs> <coughs> Il balletto che tirati il cazzo per il suo amico ma a non te, e ti si fatto it's male a bad a bad tu. Ma ah, vabbè. Be happy. He's he might be on the on the outside, win-win me. Sì, ok, però lui è fuori, ti paga yeah. bene, però in ogni caso tu sei dentro, pur se spaga bene, ti paga bene potrebbe farle ah, uscire, no? Pensa bene con quella testa. Oh mamma, da poco fa. Colpici, colpisci. Mamma mia, it's me Mario. Io scrivo tutto. Ma dai, si è fatto Vai. male il personaggio dando la cappa da scene. cazzotti da che che? c'era in realtà questi cazzotti mi danno i bambini ma Madonna sei bravissimo manca un cazzotto qui un, un adulto un adulto darebbe di più mamma che schiaffo ciao guarda queste quale più? Oeste. Quindi in pratica sono e due tassi voglio... da fare. Sì. Quadrate triangoli. Ah, è facile. Il bello è che a contrattaccare sto premendo tutto il controller, allora ho capito che era triangolo. <ride> Ma perché? Yeah, Ma perché sei rosso? Scusami. sono Boh. Break it up before I put you all in solitary. Go ahead and watch your C'è questo qua che è grosso. Cioè è tutto spaccato in faccia, Madonna. Stay non ti manco niente di okay. brutto. Ok. Niente, ok. Non guardate, ti spacco la faccia, guarda con che faccio. <ride> <ride> <laughs> Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. sedere mm -hmm. qua. Ma se non mi siedo col piatto E poi e poi non All mangio Ah beh, il mio personaggio no, basta pure che non cioè Ehi, hey, you're some talking? No. Mm -hmm. I don't hear you. No, no, see. Me neither. Just sea taker. Yeah. Guys, don't fuck with me when I'm hungry. Ecco! Abbiamo un C'è il bel giovane è il, che right. il mio C'è il bel Oh qui. C'è il Shit, man. Relax, okay? Go. bel giovane qui. C'è il bel giovane qui. C'è il bel giovane qui. C'è il il We haven't even tasted it. Is that it? Yeah. What do you think this is? You don't have to a goddamn restaurant? Oi! Oh! Oh! Oh! Oh! to Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! e questo è spaccato la Io e... hey, non voglio è diventato ninja vabbè vuoi pure una katana, già cioè che ci sia pure un arco è uh, uh, un ninja e che cosa devo fare? DECCA! Well, come, come on come on where are you going? Huh? now i got You're gonna catch you. E ne qua da aspetto, vai io. No, non lo volevo buttare a terra. Qua! Vai qua! Ah! Madonna, il dente Bravo guardi. Come on, what you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Die! No, frate, ho appena oh, notato, ho appena come notato guardandone, guarde con la mano così. mentre li guardavo le guardie e stavano ballando. Cioè, ma che cosa? Bella. cose. Don't get worse things to worry about in here. Just oh, oh. Mi che caga sotto. Be right. Sì, Yeah, yeah, yeah. mezzo drogata. Se hey, non parli. non mi si perché? sentiva. Hey. No. cavolo io. perché Vince. eri mutato. Eh sì, 5 secondi. A me. Belle ste 5 secondi. Ah, let's just say it's a long ora Don't worry about him. He's out of picture now. favore.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 Ok, just don't get caught. Do ok. Keep your eyes sharp. Io yeah. che devo fare? Debbo. Re angle. Ok, avoid the nurse. Just watch out for her. È la Da quel che ho capito io devo uscire e andare in quella stanza là dietro. Che si fa Ah, ok. What do for you? Uh, non posso. Ho tratto. Darmi... Can I have water, please? Qua sure. wow, il veloce solo io il telecomando per chiamare l'infermiera. ma ah, io io non ce l'avevo visto. C'ho solo io. E un... sì, sono fissido io. Ok. Here you go. I hope I'm not bothering you. Of course, not. it's my job. Mm -hmm. <laughs> bello ho spaccato un bicchiere ho fatto cadere il caffè a questo oh il, il coso oh bravo cioè isgamabile proprio questo cambio qui sopra il bathroom avrei bathroom ok la tizia è lì io intanto, qui... Vabbè che Ma anything else? Oh È eh. ho oh, male yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? Che ah, di uno scarpello. I can't really ah. it. I mean it feels like it's all over. poi abbiamo tutti e due sti tipo di capelli che raggiungono l'orecchio. Ci perché così escono. Perché faccio? Hey, perché perché l'ho buttato giù dalla finestra, scusami. Dove l'ho messo? Non lo so. Tipo fuori dalla cella. Ah, ah. no. Voglio magari fuori da cerembo che usciamo. stai prendendo gli appunti. Come picchiare quel tizio grosso. Ecco ancora numero uno. Starà fianco a Vincent che schiva tutto. What's your plan? Scusa me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here. But I need to get out of here, too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle it myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? <laughs> you trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? Uh-oh. What the fuck do you know about Harvey? Who have you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man? Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you. I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. But Genaro has to be a good number. C'era Capito bra Genna no? Si sì. Bra ma mi senti in ritardo No <ride> mm. Quanto sono scemo Da 1 a 10 Beh comunque Mi senti Aspettiamo un attimo che finisce il dialogo. vuoi Cazzo yeah. Sono scemo. Lo sapevi? It's my plan. Lo sapevi? Io già si sì. sure. sì, già what lo say? sapevo anch'io. Io I mean it, man. Eh, beh, comunque okay, dobbiamo so valere. Perché I sono scemo. It. Capito? So what's your plan? Sì, capito. You'll know Soon enough. Ok. <laughs> Awe out. Cos'è sto studio di chiave? What? What? What you didn't really have it. Cos'è che senti? Sì. Ora sì. Ma cosa siamo I got you out, didn't I? What do you mean you got me Forse è una cosa nel futuro, credo. Yeah, no, io yeah, sure. so. Un'alternazione tra futuro e presente. <coughs> non lo so. un po' <laughs> Sì, fratello, il futuro. Se leggi il dialogo, parlano che sono scappati. Per il futuro. Eh, appunto. Quindi sappiamo che dobbiamo evadere. Mm. Fred. Got a minute? Here I right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me out there. Mmm. Dobbiamo riuscire a prendere quello scalpello, ma come? Mmm, non lo so. Hey Fred, what's up? Oh, good. What do you want? We've got a couple of workers here. We need to change the scenery. Uh, ah, lavoriamo qui. Ah. Comunque c'è avuto un culo pazzesco could, a lanciarlo a qua, US nel scalpello. There? Pensa che lo, se lo lanciavo uh, uh, lanciandolo <ride> fuori la prigione. Leo, hurry up. We don't have all day. We're going right here. E comunque in ogni caso ragazzi questo è la fine del primo episodio di Away Out con uh, Lucio spero che vi sia piaciuto e... <tosic>